Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina, oggi andiamo a preparare una nuova ricetta, questa volta una ricetta di cucina ed è una salsa al caramello, è buonissima, si sta 10 minuti per prepararla, 15, e eh, gli ingredienti che ci servono sono solamente 4, quindi andiamo subito a vedere come si realizza... Ricordatevi però di lasciare un mi piace al video se vi piace questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, come vi dicevo, preparare il caramello, la salsa caramello, la salsa mou, è davvero molto semplice, è una salsa che va benissimo per essere utilizzata in tantissimi modi diversi, per decorare o per farcire, ehm, insomma tante cose anche eh, per la colazione per i dolci insomma per un sacco di cose io la uso davvero tanto eh, anche al posto dello zucchero a volte e se seguite passo passo il procedimento che vi mostro oggi eh, il risultato finale eh, vi verrà eh, sicuramente dunque per questa ricetta abbiamo bisogno di due pentolini uno con i bordi alti un po più alti di questi sarebbe meglio e uno un po' più piccolo che ci serve solo per scaldare la panna. Dell'acqua, eh, sono 50 ml e io li ho già preparati qui dentro. 80 g di zucchero, 200 ml di panna, quella fresca, e eh, un cucchiaino di burro. Allora vado a pesare. Lo zucchero, ottanta grammi. Che versiamo con l'acqua. Mescolate bene adesso perché dopo, una volta acceso il fuoco, non si può più mescolare. Anzi, questo non lo uso perché vado a scaldare nel microonde. Quindi vado ad aprire la panna, la vado a versare nel mio contenitore, accendiamo il fuoco. Allora il fuoco deve essere medio per tutta la durata della ricetta, adesso vado a scaldare questo nel microonde. Da questo momento in poi non è più possibile mescolare lo zucchero all'interno del pentolino, lasciate che si scaldi l'acqua, che si sciolga lo zucchero, che si formi caramello, tutto senza mescolare. Aspettiamo circa 10 minuti e il caramello dovrebbe aver preso quel bel colore dorato. Nel frattempo ho anche scaldato la panna Aspettiamo ancora qualche minuto e poi torniamo in cucina. Ok, il caramello è pronto, non vi dico che profumo che c'è. Vado a versare la panna. Il burro. Adesso posso mescolare. E aspettiamo ancora 5 minuti e il caramello è prontissimo. Il pentolino a bordi alti serve proprio per gli schizzi perché a questo punto della ricetta incomincia a schizzare un pochino e quindi i bordi alti servono per non sporcare tutta la cucina. La ricetta è pronta, 5 minuti sono passati. Adesso lo lascio intiepidire un attimino e poi lo verso all'interno del mio contenitore e vado a versare il mio caramello dentro questo barattolino qui è una bomba e lo lascio raffreddare in frigorifero un paio d'ore E niente, con questo è tutto, il caramello è pronto, come avete visto ci si mette davvero pochissimo tempo e gli ingredienti sono eh, pochissimi. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!